<ride> ciao bambini ciao. Ciao. ciao ciao benvenuti in pasta di sale Ciao è in Valesada Valesada presenta la pasta Valesada. di sale le pronti della pasta di sale cosa dobbiamo fare Davide? Ieri nel giardino dell'asilo abbiamo trovato delle impronte. Ah sì? Da lì nascono le impronte che devi trasformare in pasta di sale? No. E da dove nascono? Ci incuriosisce questa cosa. Non c'erano allora, però nel nostro giardino no? dell'asilo. C'erano delle impronte? Sì? Chi le ha lasciate queste impronte? Oh, Forse Bosco. Bosco. Quindi noi ci colleghiamo alla storia di Bosco. Oh. Facciamo? E abbiamo pure trovato delle scritte di Bosco. Davvero? Sì. E cosa c'era scritto? Non, io non, non ho capito niente. Non hai capito niente? No. <ride> allora sa allora, so scrivere male! Eh? Allora dobbiamo chiedere alle maestre! Sì, perché eh? magari sa so scrivere male! Eh, perché ma Bosco scrive male? Sì. Allora dobbiamo andare a scuola. <ride> sì, imparato conoscono Bosco, i nostri amici no. bimbi cosa le diciamo ai nostri amici? Ho trovato delle impronte e non era il dolore di sale eh no, erano delle impronte vere allora quando era Natale, praticamente Davide ha fatto delle cose di Bosco giusto, perché è arrivato Bosco all'asilo Eh, ha detto una cosa Germania ecco, cioè, pure per... hai lasciato un messaggio si, lui ha sì. lasciato, un, lasciato è... un messaggio ci sono due e uno a tutti mi piace, sì. carino. perché ho fatto quella frutta frutta secca secca e con messo in un sacchettino e tutto le scritte. Ma Sara, ma quanto ti piacciono i lavori che fanno in classe verde? Tanto, vero? Sì. E, eh, mentre aspettiamo il porco. Oh. È arrivato il porco! Eccolo qui! Quindi partecipa alla pasta di sale ma con lui noi! Ma non è il vero! Lui non è il vero Bosco! Serve il vero! Eh ma il vero non ce l'ho! Eh. È rimasto all'asilo! <ride> ma può venire lui da noi! Dovrei scrivere una letterina a Bosco per vedere se l'ognomo riesce a venire da noi in casa! Ma perché ti devi portare i giochi? Ah sì? Per adesso! In attesa che noi scriveremo la nostra let bella letterina. Caro papà, te lo dico col cuore, dico col cuore. tu per me eh? sei migliore. migliore. Vorrei dirti tante cose belle, tante quante, quante sono, sono le stelle. Le stelle ti dico Manico, soltanto tanto. ti voglio bene ma proprio tanto. E ora partiamo con la pasta di sale. sale. Buon lavoro bambini. Allora, per la pasta di sale ci serve la farina e diverso la farina e ve la metto nel nostro mitico pigiama Sì, dove abbiamo messo ok poi diverso in un bicchiere dove abbiamo messo il bicarbonato tutto adesso diverso l'acqua si serve l'acqua si sì, da unire alla pasta di sale ma poco ah, alla volta no. tutto poco alla volta poi eh. prendiamo un cucchiaio Quindi, no. Necessariamente piccolino, allora che ciotolina vogliamo? Pensate? Io, tu dove hai ragione? Dai, che fantasia! Allora, io, io la cosa no, no, so, già. Davide la vuole la verde. Siamo, la in... siamo in tema appunto perché questo lavoro fa parte della classe. verde le maniche. Bravissimo, quando si lavora? verde cristallo. Dai, alziamoci le maniche, mettiamo giù il pom pom perché corpo un poco quando sbagliate io farò così oh, no. No. ma io non ce l'ho le mani non come non ce l'hai le mani E' un bambino senza mani ce l'ho qua aiuto adesso mi raccomando uno alla volta diverso un cucchiaio di farina prima io, prima io dai possiamo fare protagonista chi è il protagonista? io, Davi Davi allora uno a te e uno a te adesso Andiamo per gradi, mettiamo un po' di. No, no, vai a mettere io. Metteria. Davide io. Le mescolo col suo martello. <ride> no, ma che martello? <ride> con il suo cacciavite. Con suo cacciavite. Che già un po'. Eh, vabbè, ma andiamo lavato. Allora, adesso Sara, un po' di farina e gira con la sua spatolina. Davide un po' di farina e gira, dai, girate. Giriamo, giriamo, giriamo. Dobbiamo fare un bel lavoro. Allora, giriamo, giriamo, giriamo. E mettiamo un po'. Di farina, perché dobbiamo farci venire su una bella impronta delle marine. Ok. Che profumo Eh sì, la farina. Allora, dai, ancora un po' di acqua. Girate, eh. girate bene. Mescolate, mescolate, mescolate. Dai. Sì, stai dai che stai prendo troppa. No, perché devi mescolare bene la farina. Dai, eh. dai. Oh, guarda, guarda, guarda. Mettiti al lavoro. Guarda. Wow. aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, Sara, brava. Dai, dai, dai. Sembra bello. Bello eh? Sì. Ma ci stiamo dimenticando una cosa importante. Ci vuole il sale. Sì. Sale. Il nostro mescolo. Allora fa... versiamo il sale. Vasta mescolare. Ma certo, no? nel frattempo no? ti metto il sale. No? Il che Davide no? voleva mettere anche nello slime. <ride> Ma dello slime il sale non ci va. Ma eh, sai che mescoliamo il La pasta di sale col sale fa rima? Pasta di sale col sale. Giusto? basta il sale può sale. allora dai giriamo giriamo mamma mia fa invece... eh, eh, a me a me a me io ci scommetto che se sale glielo chiedo che lo fa fare guarda lui invece a me a me ah eh questo deve copiare dai su ci vuole altra farina ci vuole altra farina eh, mettiamo metti... un cucchiaio di farina Metto il tro... oh, dai la sparendo così velocemente dai dai dobbiamo fare una bella impronta Then not going to be do Bene, lavorata bene le mani di... ogni tanto la infariniamo così... fa sentire qua di Davide, dalle, fammi sentire la tua così almeno non uscirà ce l'ha scritto la tutta <ride> Dai Davide che deve venire fuori un bel lavoretto è eh, pure il mio. Ma che la maestra si sta guardando, eh? eh sta guardando, non si sta guardando. Sì, perché dopo il video la maestra ruba. Ma mi pure, la maestra di... pure la maestra. Eh. Pure la maestra, che salutiamo anche la maestra Miriam. Io. No. Eh sì, perché? Eh, chi è la maestra Miriam? Quella di Sara. La maestra di Sara. Eh, la maestra che. che cosa insegna la maestra di, di Sara? Mate! E poi in.. Italiano. No, in italiano è Marta o adesso Alessandra giusto? Sì, sì, sì, sì. sì. mi dico! Ok, quindi salutiamo le maestre, visto che questo è un compito di scuola. E adesso poggiamola sul tavolo. Oh, io so! Eh, lui come sempre si, si sporca. Sì. Guarda che belle le mani tutte tutte sporche! Sì, guarda che belle! Dai, che sono belle! Poi. Sinceramente, la pasta di sale è farina, sale, acqua quindi eh, meglio di così. Questa. Dai, adesso Profuma pure. Cioè, a me mi piace. Dopo non mi lavo le mani, me le lascio così, ma, ma sei tuzzola? Pre pre pre no, me no, me, mi me mi le, mi le, così. le tolgo dalla farina. Allora, facciamo poi... un bel lavoro. Dopo sì. dobbiamo fare una un'impronta. Ah, sembra la pizza, sembra la pizza. Appiamare, la sera. guarda. La più rotonda sì. e facciamo un'impronta vediamo se già quella Davide viene schiaccia schiaccia schiaccia bravo sì, Davide siamo. togliamo no. il bo... Ma... aspetta che arriviamo anche da Sara è venuta la pizza sì. allora Davide non toccarla più adesso eh lasciala un attimino così che dobbiamo fare una bella cosa no, ok mia... oh, anche a Sara è venuta molto bene adesso dobbiamo fare come ci ha consigliato la maestra. Dobbiamo fare un buchino e facciamo qui: così, mm, mm. Oh, non tanti buchi, un solo buco. Fermo, eh fermo no, mia... piano, piano piano, piano piano. Vediamo se è venuta la, la forma. Eccola qui, anche quella di Davide. Schiacciamo un pochino. Oh, pom, pom. Oh. Oh. Sai che colore vuoi tu? Giallo. Giallo, mettiamo nel ciotolino il giallo. Tu che colore vuoi, Davide? No blu, dai è blu adesso dobbiamo fare questo lavoro qua inizio da Sara visto che è più disponibile dobbiamo fare il contorno dai, dammi. ok Ok. l'ho preso sì. per pulire i non adesso... vedo molto però adesso inizia sì. anche ecco allora facciamo una cosa Totti, faccio dei puntini per pulire i cucchiai perché non si capisce molto come sì. eh perché è fresca ancora la pasta così, oh, così andiamo a vederli eh dai si vedono eh allora adesso la colori bene tu fai bene tutto il bordo ok Dai, dai, arrivo anche da te così ti aiuto okay. Oh, grazie ok facciamo il bordo va bene? Sì. guarda Davide come hai tenuto le manine larghe Sara, adesso a te facciamo il bordo tutto rosa okay. Con lo cecchino. Vi aiuta un attimo la mamma Davide anche a te, adesso arrivo da te A fare il bordo quale? Sì, non toccatelo che intanto asciuga un pochino A quale bordo? Così, vedi? Va bene, senza romperlo però Eh sì, così riprendiamo le ditina La mano di Sara invece è venuta stretta, stretta Una larga e l'altra stretta <ride> Questa è di Sara? No, ormai non è quello mio Aspetta Sara eh, solo due secondi che anche Davide adesso Davide si fa aiutare Questo un po' Questo ora lo riempiamo sì. Dai, vogliamo... come... sembra che ti sto mettendo lo smalto <ride> Sembra che ti stiamo mettendo lo Eh sì Sara ha disegnato la manina sì. gialla e il bordo rosa Invece Davide ha scelto l'azzurro no, io... col bordo sì. lo facciamo giallo Sta diventando, Sara dillo tu di che colore? Io è? Verde già... Verde Verde! Verde! Torniamo nella sua classe! L'ho inventata io. Praticamente facciamo sempre con la pasta di sale. Giusto. Praticamente per la pasta di sale facciamo questo uovo, la forma di uovo. Ah, con la maestra sei più bravo, no? Poi mm. cosa? Con la Facciamo sei più bravo, asciugare eh. e lo dipingiamo di un colore. Oh, questo tino qui è venuto un po'. E facciamo questo. Giusto. Ma lì ci pensiamo dopo. E passare. poi prendiamo un bastoncino di legno e lo mettiamo, oppure una cannuccia se vuoi. Sì prendere o una cannuccia oppure un uh, cadenti. Eh sì Ma allora, che cosa sta facendo Davide? Tu hai capito cosa sta facendo Davide? No! Dai che stiamo facendo vedere un pochino meglio le tue manine E ora dietro quest'album ci sono i loro lavoretti Scegliamo un cartoncino colorato Sara tu che colore Giallo. vuoi? Giallo. Davide che colore vuoi? Il rosso Il rosso, stavolta lo scegli il verde? Decidi di andare in rossa? No, ma no, sì che c'è oh. allora rosso? Sì. Beh, ha deciso di non tradire le sue maestre. Ma... Ha deciso di non tradire le sue maestre, bravo! Maestrine, maestrine, non ti chiamo maestre nooo No! Allora Fermi tutti e due Fermi fermi fermi Appoggiamola Sul cartoncino uh -huh. Allora Mentre Davide Fa ciccio pasticcio Perché ormai Il suo progetto L'ha finito Sara Scriverà Il nome Sui cartoncini Allora Sopra quello di Sara Qua. Cosa scrive Sara Cosa vuoi scrivere Sara Bene E con la nostra creazione Ormai finita Cosa diciamo Auguri Della festa Del papà Auguri Al mio papà A tutti i papà e soprattutto il nostro il nostro papà visto che avete fatto il, il video mio. salutiamo i nostri amici diciamo ciao bimbi festeggiate col vostro papà la festa del papà noi ci rivediamo al prossimo video Bimbi ricordatevi di iscrivervi al canale di mettere un like ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao, ciao. bambini ciao ciao, ciao. ciao.